salve amici bentornati nel mio canale ho sbucciato un po' di piselli ed io vado a conservare anche le bucce oltre ai semi che mi serviranno per un'ottima minestra più tardi nella vita in campagna non si getta niente tutto ha il suo riciclo naturale e in questo caso proprio le bucce dei piselli sono ottime ma non per me, o anche volendo per me, perché posso fare un ottimo risotto, oppure la pasta con le bucce di um, piselli, ma soprattutto per la mia fattoria. Guardate i nostri conigli, vanno ghiotti, li gustano proprio, <ride> è bellissimo guardarli come... Se li divorano le bucce dei piselli. E certo, loro conoscono cos'è buono, gustoso e naturale. Non vogliono mica un qualcosa acquistato oppure qualcosa di manipolato. E' bravi i nostri conigli. Ed io li guardo come loro si cibano di cose solo naturali, ciao alla prossima amici, grazie!